la poesia che andrò a elencare come la lista della spesa perché ehm, ogni ogni lista della spesa è fatta di versi perché ogni riga ogni ogni voce indica un verso verso cui devi andare per cercare quel, quella voce, tonno, non la faccio la battuta, mozzarella, quindi eh, la lista della spesa è un po' un, una cosa anche perché stai lì, e con gli occhi a leggere e ad osservare dov'è, è un cacciatore, vai a caccia, il, il poeta è un po' cacciatore si osserva, osserva senza farci vedere perché altrimenti è fottuto la preda, se lo vede la preda, se la vede la preda lo vede prima che lui la, veda la preda e quindi deve stare lì attento a cacciare, a caccia dell'offerta, quando siamo a fare le spese siamo a caccia anche dell'offerta, e spesso l'offerta siamo noi, col sacrificio che ci imponiamo, ci tassiamo da soli e comunque si intitola che tu sia maledetto e tu chi. Si maledice sempre qualcuno diverso da noi ci ha condannato a quella pena quindi è come se noi stiamo in galera e malediciamo chi ci ha messo in galera e anziché cercare di vivere al meglio quella condizione fino a non farci condizionare Cosa puoi cambiare un dono così grande? Che posso fare per essere alla tua altezza o solo per essere libero nello stato vicino? Non c'è ricchezza pari al tuo dono. Con arroganza mi difendo da questa condanna. Ho paura di guardarti, parlarti, toccarti, e intanto li cresce. Si nutre e si espande. Orgoglio maledetto. Vive con la tua morte. Sorte che voglio. E qui forse alla fine c'è... Alla fine c'è un, un ribaltamento. Anche se la tua condanna finisce quando muore chi ti ha condannato. E questo ribaltamento è questo ribaltamento è un'illusione. E se non muore mai? A meno che... Quanto fa a meno che?